È stato riscontrato che eh, lo studente che in Italia si iscrive ad un corso di economia universitario è probabile che si imbatte in un corso che gli dia una visione dell'economia che è tendenzialmente quella che possiamo chiamare mainstream oppure possiamo definire anche neoclassica o nuova economia classica che poi sfocia anche in quelle visioni che sono quelle del real business cycle e diciamo che eh, non dà troppa attenzione a quelli che sono altri tipi di approccio. Secondo lei, professor Domani? È necessario riformare in questo caso i, i corsi di studi economici, inserire anche quelle visioni che non sono, diciamo, dominanti, le visioni critiche del pensiero economico, se pensiamo partendo dall'interpretazione di Keynes fino a Sraffa, Minsky e, e tutto il resto del pensiero critico, fino anche agli apporti più eh, recenti che sono dati dalla storia del pensiero economico. Ecco, Questa è una domanda molto importante e molto interessante ed impegnativa, questo è purtroppo la situazione che si vive oggi non solo in Italia ma anche in altri paesi del mondo occidentale, e cioè l'affermazione nel corso dell'ultimo quarto di secolo, quindi 20-25 anni, di quello che è noto come il pensiero unico. Il pensiero unico è nato dapprima in altri ambiti disciplinari ed è arrivato anche all'economia. Qual è l'idea? L'idea è che, ovviamente sbagliata, che io ho da sempre contestato, che. Per affermarsi come scienza forte e quindi significativa e significante ad un tempo stesso, l'economia, o meglio tutti gli economisti, dovessero parlare lo stesso linguaggio e pensarla alla stessa maniera. Allora, a partire da questa evidentemente, considerazione, cosa è accaduto? Che poiché quando questa linea, questo vento ha cominciato a soffiare, la linea di pensiero dominante era quella neoclassica, è Evidente che il neoclassicismo è diventato il mainstream, con una aggravante che il pensiero neoclassico vero e proprio era molto più pluralista del mainstream attuale. Pensiamo a gente come John Hicks, pensiamo a gente come, et, et, et, potrei fare una lunga, a cominciare da Barras, Barras è francese, eh, siamo 1874, è indicato come il fondatore del neoclassicismo ma la gente non sa che Varras oltre ad aver scritto il suo libro di, che si chiama Elementi di Economia Politica Pura dove c'è il cuore del neoclassicismo ha scritto anche un volume di Economia Sociale e Varras era un socialista gente che non sa i primi neoclassici erano tutti di sinistra politicamente parlando perché, perché evidentemente capivano la distinzione quando si fa un ragionamento analitico, analitico, vuol dire matematico, bisogna stare a rigore, ma quando si va a applicare il discorso, i principi economici alla realtà effettuale bisogna tener conto, ecco perché ad esempio lui proponeva per esempio una tassa patrimoniale, la redistribuzione delle terre e così via. Quindi non era un rivoluzionario, potremmo dire, alla Marx o alla Lenin però era un socialista, eppure tutti dicono che ah, Warras è il fondatore, assieme a Menger e a Givons, Givons inglese e Menger austriaco, del neoclassicismo. Questo per dire che magari avessimo oggi i veri neoclassici, è che non ci sono più, perché in quest'ultimo quarto di secolo quel neo, quella corrente di pensiero è diventata il pensiero unico. E quando una corrente di pensiero diventa unica, impone l'egemonia quella che si chiama, Gramsci chiamava l'egemonia culturale, quindi dai corsi di studio non si deve parlare né di Marx né di Minsky né di Kaleski, Kaleschi è ignoto, basterebbe fare un sondaggio, e Keynes viene citato, perché non si può non citarlo, però lo si cita in negativo, ma in positivo, come dire, c'è Keynes che ha detto questo, sappiate che bisogna fare il contrario, quindi, sarebbe meglio forse ignorarlo piuttosto che presentarmi questo. Questo oggi è il vero problema che riguarda il mondo occidentale, e cioè l'affermazione di un pensiero unico che è stato favorito anche, e questa è una cosa veramente interessante da, da notare, dall'affermazione di quelle tecniche, matematico, econometriche, statistiche, che le materie si chiamano econometria, statistica economica, che hanno preteso di quantificare ciò che non è quantificabile. Lì è stato fatto un errore di epistemologia, che io non manco mai di sottolineare, cioè l'idea che per misurare i fenomeni bisogna quantitativizzarli, ma non è vero, perché si può misurare anche la qualità, in questo caso la qualità ad esempio dei rapporti umani, ma secondo quell'errore epistemologico, secondo me io non posso misurare in senso con una metrica quantitativa il modo con cui sono trattate le persone nei luoghi di lavoro allora viene eliminata. da cui l'implicazione che il PIL è tutto ciò che determina il benessere di un popolo, di una nazione ma il PIL misura soltanto le quantità, non misura le qualità ecco perché in tempi recenti si parla del BES, del benessere equo e solidario Scusate, equo e sostenibile e altre forme di misurazione che vanno oltre il PIL. Questo allora per dire che c'è una... Io sto vedendo il, la luce alla fine del tunnel, perché questa crisi ha rappresentato lo spartiacqua. E questo è il punto. Cioè la crisi è devastante, però aspetti di positività ce ne ha, che è quella di fare giustizia, in questo caso, di un mainstream che ha fatto credere ciò che non doveva far credere, perché nella scienza non si deve credere, si crede nella fede, chi ha fede crede, ma uno scienziato non deve dire credo, deve dire io affermo questo, faccio una verifica, vado a vedere se le cose migliorano o peggiorano e dopo concludo, invece era accaduto che il pensiero unico diceva bisogna credere, io ricordo un dibattito <ride> di qualche tempo fa immediatamente prima della crisi con un collega americano la John Socknes, che ad un certo punto, eh, siccome gli esternavo le mie critiche all'ipotesi del, antropologica dell'homo economicus, lui mi dice, what do you mean? Don't you believe in Homo economicus? Che vuol dire, cosa vuoi significare? Non credi forse tu all'homo economicus che sei un economista? E io gli ho risposto, hai detto la parola giusta, hai detto non credi, ma tu, non sei più uno scienziato, perché allora sei diventato un, un sacerdote laico di una, una corrente di pensiero che ha le caratteristiche della religione immanentista. Perché quando mai nella scienza si dice crede? In campo scientifico si dimostra, non si crede. Nel momento in cui tu dici crede, mi vieni a dire che tu hai una forma mentis che è infarcita di nozioni, di condizioni che non hanno un sostrato scientifico. Lui ovviamente ci rimase male, però sono rimasti amici egualmente, eccetera. Ecco allora quello che voglio dire: che questa crisi ha fatto da detonatore e io mi aspetto non subito, eh, non subito, ci vorranno ancora alcuni anni, ma non troppi, per una modificazione. Un esempio per tutti, per concludere: due anni fa, all'università di Princeton, una delle più famose americane, il famoso economista Menchiu, autore di un libro di testo di macroeconomia tradotto in italiano e usato da tanti studenti italiani, è stato contestato in aula dai suoi studenti ed eravamo a Princeton, e quindi nelle top università, e perché l'hanno contestato? L'hanno contestato e lui ha dovuto chiedere scusa, e la lettera ha, ha fatto il giro del mondo, con questa argomentazione. Dice noi ti contestiamo non perché tu sei un neoliberista, libero di esserlo, ma perché tu, essendo neoliberista, insegna a noi studenti solo quel verbo, solo quella musica, non ci fai ascoltare altre musiche e noi studenti abbiamo oltretutto paghiamo, perché in America si paga l'università, abbiamo il diritto di sapere anche quello che su questi temi macroeconomici, occupazione, inflazione, sviluppo, eccetera, eccetera, cosa dicono altre correnti di pensiero tu non puoi imporci un'unica visione del mondo. Questo ha avuto un impatto enorme, perché da allora mi dicono i miei colleghi con cui sono i rapporti che questo deve girare vergognandosi perché insomma, la contestazione non è stata di vecchio stampo, ti contestiamo perché tu non la pensi come noi, perché se gli studenti avessero fatto questo sarebbero stati anche loro dei massimalisti e dei, dei, dei, come gli altri. Invece gli hanno detto, no, noi ti contestiamo, tu hai il diritto di dire il tuo pensiero, però ci devi anche raccontare l'altra storia o le altre storie. E così noi facciamo, siccome siamo studenti universitari maturi, la nostra sintesi. E questo è un esempio clamoroso, ma ce ne sono tanti altri che succedono nelle nostre aule. Cioè. Ecco perché sono moderatamente ottimista circa il prossimo futuro. E cioè vedo che ci sono tutta una serie di segnali che stanno decapitando il diciamo, modello del mainstream e aprendoci Qual è però il problema? E questo chiudo. Il problema è che non abbiamo i professori. E eh, questo è il problema. Cioè dire, se domani il ministro facesse un decreto, cosa che non, non farà perché non si può fare, una ipotesi, dicendo, nelle facoltà di economia, nei corsi di laurea di economia bisogna insegnare, oltre al mainstream, Minsky, Kaleski, Marx, Keynes, eccetera, Qualche farma farlo non succederebbe niente, perché? Perché i professori che si sono formati negli ultimi 30 anni hanno forgiato la loro forma mentis in una maniera tale per cui non sono adeguati e non sono in grado di passare ad altri paradigmi, eh, perché per passare ad altri paradigmi ci vuole del tempo, non basta di giochiare ci vuole evidentemente una capacità io ho avuto la fortuna di formarmi in un'epoca precedente precedente a questa dell'avvento del mainstream e quindi ecco perché ho scritto il libro di testo con l'amico Screpante che è un libro di testo che è il più venduto a livello mondiale è stato tradotto in cinque lingue e io non ho mai fatto nulla eh? non abbiamo fatto nulla oltre che in inglese persino in greco è stato tradotto in coreano eccetera cosa che mi ha stupito e l'ha prodotto una casa editrice primaria, la Oxford University Press, che quindi insomma, è come dire la casa cui tutti aspirano, eccetera. Ma perché? Perché chi legge quel libro capisce che c'è un approccio pluralista. Eh, io e gli studenti alla Bocconi dove ho insegnato 22 anni dedicavo una, una fetta ragguardevole di tempo al pensiero marziano suoi cioè sviluppi, sino nomi eccetera, e eravamo nella Bocconi e gli studenti erano contentissimi. Non ho mai avuto una contestazione così, perché io ho insegnato anche nel periodo della contestazione, che chi ha una certa età si ricorda e così. Allora il punto è che oggi non abbiamo i docenti preparati per questo. E allora questa è una difficoltà, ma come tutte le difficoltà sarà superata, perché la nuova generazione degli economisti, quelli che si laureano adesso e che decidono di intraprendere la carriera universitaria scientifica adesso, già respirano un'aria diversa anche quando vanno all'estero e quindi sono sicuro che fra un po' di anni forse dieci anni, quando questi saranno pronti ad insegnare sono in grado nel frattempo bisogna che i giovani attraversano ecco perché l'associazionismo è importante le associazioni culturali perché rappresentano l'unico spazio dove uno può respirare una boccata d'ossigeno diversa da quella che apprende nelle aule. Sí,